Comunicazione di esperienze Nei nostri giornali dovrebbero apparire delle comunicazioni da parte di operai di tutto il mondo, articoli che contengono delle esperienze vissute. Noi non abbiamo bisogno di romanzi perché nella vita di tutti i giorni vi sono esperienze reali che se vengono narrate in brevi articoli e con parole semplici risulteranno più affascinanti di un romanzo e allo stesso tempo saranno in incalcolabile aiuto nell'esperienza cristiana e nel lavoro missionario pratico. Noi desideriamo la verità, così come vissuta da uomini, donne e giovani consacrati. Gli articoli che giungono a migliaia di lettori dovrebbero mettere in evidenza la purezza, l'elevazione e la santificazione del corpo dell'anima e dello spirito da parte dei loro autori. Lo spazio nei nostri giornali deve essere occupato da articoli di effettivo valore, ispirati alle realtà della vita eterna. Dio ci chiama sul monte suo santo a parlare con Lui.